Arcane è una serie tv disponibile su Netflix di cui consiglio la visione perché secondo me ci sono dentro questo prodotto tutta una serie di eh, contenuti di carattere psicologico che valgono assolutamente il tempo, il tempo speso nella visione e che possono essere utili magari per qualcuno che vuole andare a guardare alcuni aspetti del come si costruisce eventualmente quello che nella trama della serie viene definito il la costruzione di un mostro, del come una persona può in qualche modo diventare mostruosa. E questa cosa, secondo me, da un punto di vista psicologico nella, nella storia, è descritta molto bene e in questo video proverò a soffermare l'attenzione effettivamente su alcuni passaggi di quella che è la costruzione del mostro e di quello che è il percorso che hanno portato allo sviluppo di questo risultato. E questo, secondo me, è qualcosa che è interessante sia in carattere generale perché eh, chi, ha, chi ha costruito poi tutta questa trama è la Riot Games, che sono, è la casa di sviluppo che si occupa di un gioco che è League of Legends, che è, ha tutto un suo successo, è un suo ritorno effettivamente, nel mondo del gaming. Ma è curioso che solitamente cose, tutti i prodotti che arrivano dal mondo del videogioco e vanno su altre piattaforme come per esempio in una serie televisiva, solitamente ne, ne vengono storpiati, semplificati, eh, ne vengono mutati tendenzialmente in peggio. Mentre questa forse è una di quelle rare occasioni in cui un prodotto che invece nel sua, nella sua parte ludica ha una trama relativamente semplice, qui invece l'hanno complicata all'inverosimile e hanno fatto un lavoro psicologicamente secondo me molto accurato, anche perché vediamo che nel modo in cui vengono rappresentati alcuni aspetti emotivi c'è tanta profondità quando si parla di espressioni, di gestualità, il fatto che non ci siano degli attori veri, ma ci siano dei personaggi disegnati nella storia, fa sì che in qualche modo gli artisti che hanno costruito i personaggi li hanno costruito facendo sì che volessero rappresentare qualcosa nel loro modo di comportarsi e questo aspetto da un punto di vista comunicativo, secondo me, è una cosa che non si era ancora mai vista nell'ambito delle serie tv. Eh, o nell'ambito del, della cinematografia in generale, in cui a volte le espressioni sono un po' quello che sono eh, e se vogliamo fare un, una critica forse eh, in Arcane c'è da dire che le espressioni sono tutte molto ben riconoscibili a volte le persone invece nel quotidiano quando esprimono le emozioni non si capisce bene che cosa stiano esprimendo lo esprimono in un, loro, in un suo modo eh, un po' confusionario mentre qui invece tutti le esprimono molto bene e quindi da un lato ok non è realistico, è una serie televisiva eh, dall'altro dall lato però è tanto interessante perché se uno vuole guardare questa serie guardando le espressioni dei personaggi ci può trovare dentro tutta una sottotrama che invece la storia di per sé altrimenti non narrerebbe e io partirei da questo, con la considerazione che in questo video comunque farò alcuni spoiler, proverò a farne il minor numero possibile, però per chi non ha visto la serie forse vale la pena effettivamente prima andarsela a vedere, se ha paura degli spoiler vale la pena prima andarsela a vedere e poi eventualmente vedere questo video. Se no comunque le cose che dirò secondo me non rovinano la trama. Perché... Già dall'inizio del come inizia la storia di Arkane, secondo me già da lì si può vedere qualcosa di eh, assolutamente non banale. Cioè, la storia inizia e farò una carrellata non di tutte le scene perché sono troppe, ma di alcune scene della, della serie per ragionare un po' su che cosa si vede all'interno di quelle scene. Infatti, già dall'inizio, ancora prima del pre, cioè ancora nel prequel, ancora prima che la trama sia davvero iniziata, eh, quello che vediamo è queste due sorelle che camminano in un contesto in cui ci sono delle vittime c'è stato uh, un conflitto e quella prima cosa che vediamo è una cosa che poi accompagna per tutte e nove le puntate uh, la protagonista powder che poi avrà due nomi powder e jinx sono i due nomi con cui lei si identificherà fatto sta che già dall'inizio noi vediamo che questa ragazzina eh, nel momento in cui stanno attraversando questo posto particolarmente trucido e particolarmente pieno di intri, intriso di violenza eh, canta una canzone per distrarsi, per non guardare quello che c'è intorno e per negarsi un contatto con la realtà che è troppo intensa e troppo dolorosa per essere percepita. E quindi quello che vediamo è che fin dall'inizio il lutto nei confronti delle persone che sono i presenti, tra cui una forse. Potrebbe anche essere la madre, non è ben chiaro, ci assomiglia un po', quindi viene un po' il dubbio, però nessuno ce lo dice. Fatto sta che la reazione della protagonista di Powder in tutto questo è quella del provare a cantare, a distrarsi, a chiudere gli occhi e a stringersi alla sorella maggiore. Sorella maggiore Violet, che ha un ruolo fondamentale in tutto questo. Cioè al ruolo di quella che purtroppo contribuisce anche lei alla creazione del mostro che Powder potrebbe diventare. Infatti, in tutto questo vediamo che quello che succede è che entrambe, se sono sorelle, quindi entrambi sono di fronte al, a un lutto profondo, al fatto che c'è un genitore che è appena venuto a mancare, e nonostante questo, già da lì, già dall'inizio, gli autori ci dicono che la trama va a svilupparsi in modo diverso. Cioè, per le due sorelle, per il modo in cui affrontano diversamente quel momento, e per il modo in cui continueranno ad affrontarlo, prenderanno due strade molto diverse. Una, quella più piccola, che si va a stringere alla sorella maggiore e a cercare conforto nella sorella maggiore, l'altra è che invece non ha nessuno a cui potersi stringere. E in qualche modo tira avanti anche un po' eh, finendo per ignorare la sorella minore, nel cercare quindi una soluzione, un punto di riferimento, che è un qualcosa che poi troveranno assolutamente nel, in una persona che sarà lì, che è Vender, che è, farà, diventerà un po' un padre adottivo di tutti gli orfani di questa situazione. E in tutto questo abbiamo quindi già due prospettive che vengono a crearsi in cui da un lato Paolo della sorella minore ci guarda all'interno del piccolo nucleo in cui sta, all'interno della sorella, una soluzione, una figura di attaccamento e va a cercare con una persona in cui cercare un legame, cercare delle rassicurazioni. Mentre Powder invece non può trovare rassicurazioni, non le cerca neanche nella sorella minore, e va a cercare all'esterno e le trova parzialmente, perlomeno, in un adulto di riferimento che in qualche modo farà il... proverà, perlomeno a modo suo, a cercare di essere un buon padre sostitutivo in tutto questo. E questo legame, questo legame che hanno l'uno e l'altra effettivamente nei confronti di due persone diverse, già lì fa tutta la differenza. Da un punto di vista psicologico, noi vediamo scegliere come genitore, come possibile genitore un adulto, o scegliere come possibile genitore un adolescente. Entrambi effettivamente potrebbero essere delle figure di attaccamento a cui attaccarsi sufficientemente valide, ma scegliere il genitore sbagliato a volte compromette tutto. Ed è per questo secondo me che è interessante la storia di Arkane perché in qualche modo ci fanno vedere questa cosa senza spiegarcela più di tanto. Però nelle scene, nei comportamenti, nel modo in cui, si, modo in cui esprimono le emozioni e si atteggiano, questa cosa si vede tutta. Volendo c'è tutta questa trama che accade anche soltanto nella premessa e nell'inizio del, nell del telefilm, svolgendosi poi in quello che purtroppo, e mi soffermo più su Powder perché se mi metto anche a parlare di Violet davvero viene un video di tre ore e non ne vale la pena eh, o meglio non se lo guarderebbe nessuno un video di tre ore quindi stiamo sul sintetico eh, quello che succede è che Powder in un modo o nell'altro avendo scelto come figura di attaccamento una ragazza adolescente che è una cosa che tra l'altro succede abbastanza spesso tra eh, fratelli o sorelle non troppo lontani età. Eh, il fatto di aver scelto però come l'altra persona, non come sorella, ma come possibile genitore sostitutivo è un errore incredibile. A volte scegliere il genitore sbagliato purtroppo crea dei problemi dal punto di vista di attaccamento e di sicurezza personale. Cioè quello che succede, parlando di figure di attaccamento per capirsi, è che la figura di attaccamento dovrebbe essere una persona di riferimento, tendenzialmente può essere o il genitore, si spererebbe, o un adulto, per alcune persone a volte è, sono eh, i maestri o le maestre a scuola, o sono qualche parente di famiglia, o qualche per, persona che in qualche modo ha un suo ruolo costante nella vita del minore, i nonni eventualmente a volte, no? Eh, proprio perché nella figura d'attaccamento una delle caratteristiche principali delle figure d'attaccamento è il fatto di poter essere costantemente presenti rispetto al soddisfac soddisfacimento delle esigenze del minore, del bambino. E in questo senso, quindi, le tre caratteristiche principali delle figure di attaccamento sono che sappia offrire rassicurazioni, cioè sappia in qualche modo aiutare a contenere quelli che sono gli aspetti emotivi dirompenti che il bambino, per la sua età, non riesce a gestire, che riesca a sintonizzarsi sul canale comunicativo e emotivo del, del bambino, e che quindi riesca a esserci un dialogo, una comunicazione che sia a parole, a gesti, in qualche modo casuale, per quello che è, però che ci sia. E poi che ci sia la costanza di cui parlavo un attimo fa. Questi tre elementi sono centrali in quello che è poi una figura di attaccamento che riesca a essere sufficientemente buona, sufficientemente sicura. E qui vediamo che invece quando scegliamo un adolescente tendiamo un po' a commettere un errore, perché gli adolescenti possono essere ben intenzionati quanto vogliamo, però spesso capita che comprensibilmente gli adolescenti abbiano i fatti loro a cui pensare, possono cercare di essere rassicuranti quando sono motivati, ok? ma poi ci hanno le altre cose da cui pensare, ci hanno i fatti loro, non riescono magari a sintonizzarsi perché non hanno gli strumenti per comunicare o per ragionare su quella che è la difficoltà di un altro bambino, sono massimi esperti delle loro difficoltà, non quelle di qualcun altro, e soprattutto gli adolescenti tendono a non essere costanti, o quando sono troppo costanti finiscono per essere rigidamente costanti su un canale comunicativo e non riuscire a sintonizzarsi su altri quando sono necessari. Quindi quello che succede è che gli adolescenti di solito finiscono per non essere delle, eh, delle, delle fonti di eh, attaccamento, delle figure di attaccamento sicure, finiscono per essere delle fonti di attaccamento insicure e in questo caso noi abbiamo il fatto che a Powder, va diciamo nella tra le varie combinazioni possibili, eh, finisce per eh, eh, approdare a un attaccamento di quelli che sono quelli più problematici se non ci facevano una serie intorno probabilmente cioè l'attaccamento disorganizzato per attaccamento disorganizzato si intende uno stile di attaccamento insicuro in cui non si ha la percezione di una figura di riferimento di attaccamento a, da cui poter chiedere queste risorse ma soprattutto la disorganizzazione sta nel fatto che da un lato si sa di questa non disponibilità altrui e dall'altro se ne sente il bisogno al punto tale poi da cercare questa, questa, questa rassicurazione anche nelle persone sbagliate e all'interno di quei momenti di rassicurazione di vicinanza con l'altro trovare degli elementi degli stimoli contraddittori controproducenti cioè la persona di la figura di attaccamento in questo senso quindi invece che rassicurare tranquillizzare eh, non è tanto che non c'è perché se non ci fosse sarebbe anche meglio la questione è che invece che rassicurarmi mi spaventa come se io sono già spaventato per, qualcuna, per qualcosa e vado da una persona cercando rassicurazioni questa persona mi spaventa ancora di più e nella storia di Arkane questa cosa succede succede adesso non entro nel merito del che cosa accade nello specifico ma succede che eh, Powder va a cercare effettivamente rassicurazioni della sorella quando è tanto spaventata per la salute della sorella, per quello che è successo, per la, la, sua, capa, la sua capacità di prendersi cura degli altri o per la sua capacità di far parte del gruppo, per tante cose, ma senza entrare nel merito di quello che succede dall'altra parte a volte trova un tentativo di rassicurazione, altre volte invece capita che eh, Violet si è già disperata per i fatti suoi e che quindi non riesca ad esserci, ma anzi finisca anche a un certo punto nella disperazione più totale anche per eh, prendersela con Powder, prendersela con una bambina, che è comprensibile che possano succedere dei momenti in cui purtroppo eh, ci si arrabbi anche con i bambini, però purtroppo è anche vero che i bambini colpi fino a un certo punto fanno quello che riescono a volte fanno il meglio di quello che riescono e a volte non è abbastanza ma forse sono le situazioni che sono troppo complicate in tutto questo anche violet è comprensibile che non sappia fare da genitore ma perché non l'ha chiesto non lo vuole fare ma soprattutto non ha gli strumenti non ha l'età giusta per fare una cosa simile semplicemente è l'unica persona che sta lì e allo stesso tempo anche Vario di, di diritto chiaramente a un genitore, ma questo genitore purtroppo non c'è, ce n'è uno che in qualche modo si divide un po' tra i vari e ben venga che ci sia, ma è meglio che ci sia questa figura adulta poco presente o comunque che fa fino a un certo punto piuttosto che non, che ce ne sia una che sembra sempre disponibile ma in realtà non lo è, perché anzi questo crea un'illusione, un un'illusione che finisce per essere una trappola, l'idea che si sia simili, che si possa essere uguali, che le cose possano essere fatte allo stesso modo quando in realtà non è così, quando in realtà si è due persone diverse e che la figura di attaccamento abbia un certo grado di diversità, è una cosa estremamente sana perché invece quando c'è l'idea del siamo uguali, siamo la stessa cosa, questo aspetto fusionale quello è un aspetto che tende a essere spesso problematico perché non aiuta invece a riconoscere gli elementi diversi di se stessi e riconoscere la propria diversità, la propria unicità finisce per essere un, un legame un po' invischiante che crea diversi problemi di autonomia e diversi problemi emotivi. Qui abbiamo che questa cosa stava andando in quella direzione, cioè già mi sono legata a mia sorella che in più ha soltanto pochi anni in più di me, non ne ha abbastanza per essere davvero una figura genitoriale e in più la trama poi prende tutta una direzione complicata, sconclusionata, per cui quindi quello che succede è che purtroppo si va in una direzione di sofferenza e di disagio mentale. Cioè, quello che succede è che Powder, che poi negli anni eh, cambia nome e va nella direzione del chiamarsi Jinx, nel momento in cui eh, succedono diverse cose, ma il fatto che prenda poi una direzione diversa fa sì che lei inizi a proporre e a promuovere, a suo malgrado, uno stile di attaccamento disorganizzato, cioè... Capita che quello che è buono le sembri cattivo, quello che è cattivo le sembri buono. Cioè, detto in maniera più chiara, che quando c'è un momento di intimità e di affettuosità, lei si spaventi, si arrabbi. Quando c'è un momento di spavento, di rabbia, di sofferenza, lei invece si reintegri, ti ritrovi invece qualcosa, una, qualche stimolo a riuscire a essere più in contatto con se stessa. Non è tanto quindi buono e, bene e male, buono e cattivo, è piuttosto un aspetto di coerenza e incoerenza del lettura della situazione e del modo in cui si reagisce ad essa. Situazioni che prevederebbero di poter andare piano e invece si sente il bisogno di andare forte e situazioni in cui servirebbe andare forte e invece ci si blocca. È una cosa che, per esempio, a Jinx Powder, stessa persona comunque, succede. Cioè capita che in alcune occasioni... L'emotività saiga a tal punto da provocare un blocco corporeo. Questa cosa succede a tutti. Succede a tutti nel momento in cui l'emotività sale oltre un'intensità, spesso si parla di paura quando ci si spaventa tanto, sale sopra un'intensità un tale da essere intollerabile, e a quel punto il corpo esprime l'emozione iniziando a contrarre i muscoli al punto che il corpo poi non si, blocca, non si muove più, si blocca, si diventa uno stato di ghiaccio, non riesce più a fare le cose che stava facendo e questo, a seconda di quando ti succede, può diventare un problema complessivamente. Come il avere la sensazione che in un determinato contesto si inneschino, spesso questo le succede a Jinx quando ha dei pensieri nei confronti della sorella e di quello che pensa che la sorella pensi, no? cioè che pensi male di lei quando in realtà non è così, ma quando ha questo pensiero questo pensiero svalutante su se stessa che lei inizia a ripetersi inizia a dirsi sul non essere abbastanza non essere all'altezza sul portare sfortuna, sul non andare bene quando inizia a fare questi pensieri questo, quello che succede è che all'interno della narrazione narrazione mentale che la protagonista fa di se stessa si creano delle rotture degli scivolamenti quello che accade è che se quando Jinx spara per esempio si vede che ha un'espressione terrorizzata in volto non lo fa con la gioia di sparare del bello della violenza di chissà che ma lo fa spaventata e le espressioni del viso lo descrivono bene questa cosa quando invece ci sono dei ragionamenti che vanno su questo tema dell'autostima Jinx notiamo che prova disgusto per se stessa anche dal punto di vista grafico, questa cosa è descritta in maniera molto interessante, secondo me, dagli autori di Arcane. Perché fanno che a un certo punto quindi l'inquadratura è come se vibrasse, slittasse, c'è cioè qualcosa che non funziona nell'inquadratura, ci sono dei salti di immagine. E ho apprezzato tanto il fatto questa scelta eh, registica di rappresentare il disgusto in questo modo. Perché succede tutte le volte in cui si innesca il disgusto e tutte le volte quindi in cui anche ci sono dei riferimenti a qualcosa che sembra quasi assurdo nel dialogo interiore come a, a parlare con persone che non esistono ma il fatto di fare quello in realtà non è tanto per descrivere il quanto sia fuori di testa questa qua quello che succede è che quello che fa questa persona fa qualcosa di normalissimo ma lo fa a un'intensità tale per cui il salto di inquadratura descrive un salto di coscienza Notiamo che quando saltano le inquadrature nella regia della storia è perché la protagonista inizia a dirsi delle cose con una rigidità e con una convinzione tale che in realtà coscientemente non riesce a integrare delle frasi che sono contraddittorie e quindi inizia a dirsi delle cose che non stanno molto né in cielo né in terra e finisce infatti per fare confusione quando succedono quei pezzi lì alla fine la soluzione, la sintesi per riuscire a uscire da passaggi simili in teoria dovrebbe essere, da un punto di vista sano sarebbe il consapevolmente integrare queste frasi in un ragionamento unico e costruito e costruttivo per cercare di prendersi cura di quella che è una visione di insieme della cosa mentre lei invece finisce da sola con gli strumenti che ha per incunearsi in dei ragionamenti molto specifici traendone delle conclusioni un po' estremistiche e nel fare questo è chiaro Andiamo nella costruzione no, del mostro, nel modo in cui si va a creare un mostro, cioè, in tutto questo infatti quello è un periodo in cui quindi poi viene spiegata il modo in cui esistono queste due identità questa powder e questa jinx come se fosse una la, eh, la personalità eh, della giovane ragazza che ancora poteva essere buona e di jinx che invece è la versione invece eh, più adolescente più arrabbiata più distruttiva che invece sceglie il male quasi bene e male e io invece ho apprezzato tanto come invece nella narrazione quella distinzione non sia tanto tra bene e male, che è una cosa che se l'avesse fatto la Disney forse andavamo in, questa, in, questo, in questo quadro qua, eh, diversamente invece quello che è stato fatto è tra eh, ancora salubre e insalubre, eh, con però il possibile spoiler secondo me della prossima stagione, se, viene a dire, se lo fanno fatto bene poi magari sbagliano, o sbaglio io, tutto può essere. Eh, con lo spoglio del fatto che in realtà la soluzione sana non è una o l'altra, la soluzione sana è il superamento di questa dicotomia, di questo binomio e il procede invece verso un'integrazione di queste figure, perché anche scegliere la figura buona in realtà sarebbe anche quella un errore perché sarebbe sempre una disgregazione della personalità, mentre invece il problema quindi che si affronta qui in questa situazione di attaccamento disorganizzato è che la personalità si va a disgregare come viene anche rappresentato dall'immagine in cui c'è Jinx con il vetro totalmente spaccato dietro che va un po' secondo me a rappresentare no, l'idea della frammentarietà del suo stato di coscienza, della sua personalità che non riesce a mettere insieme i vari aspetti di sé. Che è una cosa che tra l'altro il padre adottivo poi di, eh, di Jinx, che è tale Silco, eh, proverà in qualche modo a fare in una scena del battesimo. Cioè c'è questa occasione in cui prova a fargli la lezione sul eh, ti insegno io a vivere, che è una cosa che eh, alla protagonista annoia terribilmente nel momento in cui sembra una cosa formale. E anche qui secondo me è tanto interessante per chi volesse cogliere l'aspetto psicologico della serie provare a notare, quella differenza che c'è tra il pezzo iniziale del sono annoiata, noia legata alla tristezza, inizio a sbuffare, mi butto giù, non ci sono, mi arrabbio perché mi stai obbligando a sentirmi così triste, eccetera, al momento in cui il padre adottivo si sintonizza, suo malgrado perché probabilmente non è che ne è molto consapevole, però si sintonizza con quelle che sono le necessità della ragazza quando gli dice sta cosa qua ti può aiutare a gestire meglio la paura sta cosa qua ti può aiutare a controllare il dolore e su sta cosa lei si passa dal non avere nessuna voglia al essere interessata la pena ingeggiata perché quello che serve effettivamente per essere una figura di attaccamento efficace è sapersi sintonizzare sul canale comunicativo e sulle necessità del minore con cui si sta si vuole creare quel tipo di rapporto altrimenti si può essere rassicuranti quanto si vuole ma se si va su due direzioni diverse in cui si dice semplicemente che il proprio ruolo di genitore è essere, è essere quello che dice ma sì, tranquilla andrà tutto bene quello non è essere più l'attaccamento quello è essere uno che ripete una frase fatta ma non sa neanche cosa sta facendo il fatto è che quindi in tutto questo quando si va in questa direzione viene proposta l'idea del eh, provare in qualche modo a scegliere chi si vuole essere, come lo si vuole essere, e Silco propone effettivamente una via legata al dolore, che è la chiave di lettura che lui ha effettivamente della, della realtà, e su questo è possibile che lui così facendo eh, ponga i semi di quello che è poi la costruzione effettiva del mostro. Cioè lui con questo passaggio... Propone un'alternativa che, e quindi anche questa è un'alternativa a cui Jinx non arriva da sola, è una, anche questa qui è una cosa che è stata proposta. Un'alternativa che però poi sarà Jinx stessa a scegliere. Infatti, nel momento in cui poi si prosegue la trama, c'è una scena al bar, eh, c'è un'altra scena sulla torre degli incontri, incontri, ehm con il finale su cui poi non entro, non entro nel merito ma ehm, quello che succede è che poi c'è un po questa dicotomia tra il, eh, il mostro lo ha creato più la sorella maggiore violet con i limiti della sua figura genitoriale o il mostro lo ha creato più eh, Silco nel suo cercare di costruire una persona che potesse prendere il mandato del, del suo, della sua missione nel, nel cercare di fare la rivalsa dei poveri del un robin hood malvagio diciamo no e in tutto questo in questo dialogo senti tra di chi è più responsabilità alla creazione del mostro Secondo me può essere utile effettivamente fare una distinzione, cioè abbiamo da un lato Violet, la sorella affettuosa, ma anche Silco a modo suo è affettuoso. Come abbiamo il fatto che Violet sia buona, mentre invece abbiamo il fatto che Silco sia malvagio. E questo in teoria andrebbe a deporre favore del fatto che è una figura più efficace per, per, per Jinx il fatto di scegliere Violet piuttosto che non Silco. Ma invece il fatto della costanza, il fatto che Silco sia costante nell'essere un adulto che porta avanti in modo malvagio le sue cose però sono sempre quelle, questo è quello che invece fa la differenza, quello che rende invece Silco probabilmente la figura di attaccamento più importante e più forte e che fa sì che lui contribuisca di più a un qualcosa che però non è la creazione del mostro. Anzi, Silco dal canto suo forse in modo un po, un po patologico però eh, è forse la figura più sana e più positiva che esiste nella vita della protagonista della storia perché invece la creazione la creatrice del mostro secondo me non è tanto né la sorella né il padre adottivo ma è se stessa nel no. momento in cui eh, va sinteticamente a cercare delle risposte un aspetto unificante rispetto a tutta questa frammentarietà della coscienza che percepiva nel dolore quando va a fare questa cosa Jinx in qualche modo contribuisce alla creazione del proprio mostro di se stessa e finisce per purtroppo trovare una coerenza interna in una semplificazione che è più un problema che un risultato. Questa scelta del cercare nel dolore una qualche soluzione, non solo nella determinazione come le viene proposto invece in altri momenti, ma il fatto di cercare nel, nel dolore una soluzione è una cosa che è comune a tanti adolescenti l'autolesionismo è un fenomeno molto frequente in determinate tappe dello sviluppo ed è frequente anche perché è un modo in cui, con cui gli adolescenti provano tramite quella sensazione semplice banale del dolore in qualche modo provano a unificare un aspetto della propria esperienza altrimenti troppo confusionare che non riescono bene a gestire questa cosa qua fa parte però non tanto di quello che qualcun altro ci induce ma di qualcosa che a volte erroneamente noi scegliamo in qualche modo Jinx è l'unica che ha creato se stessa ed è l'unica fautrice di un mostro che invece se avesse seguito un genitore 1 o il genitore 2, in entrambi i casi, nonostante siano due genitori, entrambi insufficienti, comunque non sarebbe arrivata a questo livello di patologia. Cioè perché anche quando si mette a provare a torturare il, il padre, nel fare questo non tenta di eh, trarre da lui delle, delle risposte o delle rassicurazioni, ma quello che prova a fare, sempre nella chiave della coerenza, è a cercare di ricostruire un senso di coerenza in cui lui possa essere sempre simile a se stesso. E queste cose qua, la cosa che secondo me è interessante è che considerando che potrebbe essere tutta una lettura eh, totalmente arbitraria di quello che succede nella serie, secondo me è un aspetto di intenzione assolutamente degli autori che si sono ispirati a teorie psicologiche per costruire la trama, e costruire i personaggi e che secondo me hanno rappresentato questa cosa in modo piuttosto buono. Ci sarà qualche dettaglino che magari si può sistemare, però io sinceramente un lavoro di questo tipo di qualità non mi ricordo di averlo visto fatto da altre produzioni. Considerando che c'è forse l'aspetto molto fortunato anche del fatto che disegnare i protagonisti fa sì che le loro espressioni possano essere accentuate al fine di essere comprese bene dal pubblico, mentre quando prendiamo degli attori in carne ed ossa saranno anche spettacolarmente bravi però poi eh, ognuno ha il suo modo di recitare, alcuni sono più comprensibili di altri, e alcuni poi fanno delle espressioni minime per non lasciare intravedere chissà che cosa e alla fine si finisce per, in quelle espressioni minime per sembrare tutti inespressivi e <ride> non si capisce niente poi. Di questo punto, da questo punto di vista, quindi invece, secondo me, eh, Arcane può essere una serie che vale la pena vedere e auspico, per quanto possibile, che L'unico modo con cui Jinx appunto possa riuscire a prendersi cura di se stessa non sia tanto facendo affidamento su qualcun altro come ha sempre fatto, si tratti della sorella, del padre adottivo di chi, o di chi altro, ma piuttosto che possa essere un riuscire a iniziare a essere lei a prendersi cura di se stessa ma in modo costruttivo e quindi non tanto utilizzando il dolore come unica chiave appresa fino ad oggi ma cercando di fare qualcosa di costruttivo per il proprio benessere e per essere quella che si va a prendere cura di sé costruendosi una realtà e una chiave di lettura della propria vita e della propria storia coerente al punto tale da permettere un, un sufficiente equilibrio e un sufficiente, un sufficiente benessere, perché comunque, a prescindere dal fatto che non è una storia di buoni e cattivi, eh, però la speranza che eh, per le protagoniste ci sia un, un lieto fine comunque c'è sempre, magari dopo dieci stagioni tragiche, però dai speriamo che alla fine ci sia il, un, bu un buon finale. Il eh, fatto sta che quindi io suggerisco a tutti quelli che hanno voglia di vedere qualcosa quindi sul come funzionano alcuni aspetti dello stile di attaccamento, o come alcuni aspetti delle figure genitoriali funzionano, come eh, possono essere descritte e rappresentate le emozioni anche in un canale eh, come quello di una serie televisiva. Suggerisco la visione di Arcane perché secondo me eh, gli artisti che sono dietro a questo lavoro, secondo me hanno fatto davvero un un gioiellino che non so se si riusciranno davvero a replicarlo in altre stagioni, però è uscita questa e guidiamoci questa finché c'è. Questo è tutto, eh, mi raccomando, per, se fossero domande su questa cosa, non esitate a scrivermi, eh, di accompagnamento a tutto quello che non ho scritto a questo, ci sarà uh, un uh, medio, dico breve, medio articolo su dottorvalero.com. io sono Valerio Celletti e ci vediamo al prossimo video.